Salve, ok adesso torniamo tutti in game Oggi facciamo un po' un video diverso Dove praticamente due prospettive Perché ormai abbiamo già scelto i nostri lavori Io faccio il minatore Quindi per questo video insomma facciamo una giornata tutta a minare E vediamo cosa riusciamo a scovare Che rimane, <ride> E poi lui fa un altro video, la sua prospettiva Di cosa succede qua su Che vi parla del vostro lavoro Di i suoi piani, di qua e di là Ciao Quindi adesso non ci vediamo più Ciao Ciao bello tutti in Ciao <ride> Vero <ride> Ciao ciao Comunque tra poco dovrà <ride> Tra poco dovrà iniziare anche lui a registrare Perché sennò. Eh Ok allora Qua sotto che l'ha preparato lui tempo fa Perfetto Ah c'hai delle torce? No Fra dai no. Eh? Sono 19 Passa Quindi, tutte Alcune mi servono Fatelo con la stick a carbone non ci serve la crafting table neanche. Ah, ok, bene, uh, sono ritornato. È solo che avevo un piccolo problema che dovevo sistemare. Dicevamo, allora, dovevo craftare le, le torce. Porta e quindi. prima di scendere. Eh? Portati l'acqua prima di scendere, stavo per morire prima. Va bene, passami l'acqua. Scusa, c'hai tu l'acqua. No, non ce l'ho. Eh, allora la tavola. Anch'io, te. Però, aspetta, ci sono un sacco di bottiglie d'acqua, giusto? Per chi ne ho tre, basta Eh, se ne regalo una Per Grazie Allora, ah Tieni E scendiamo finalmente Ah, c'è una bella spada Oh no, aspetta eh, No, è il mio. Eh? Hai il saccapello? Il si sì, ce l'ho Beh, no No, no dormi Stai andando a una notte Ok, quando mira. mi dici di... Vedi Eh? Vedi Vai, sono andato Allora Dicevamo che tra poco anche lui doveva iniziare a registrare, bene Comunque si letti qua Se i saccapelli con... sono utilissimi, cavolo Sì, si straccati Esatto Io so aspettare che mi cresca tutto il raccolto Che botta che ho preso Allora Un po' di sì. Proviamo a andare di qua yeah. No, allora, facciamo così Mi sono regalato in verno No, grazie uh, Carbone, carbone, carbone Cazzo, lo c'ho tutto sul carbone Vabbè, lo trovi subito Sì Intanto usiamo due torce che vi sono rimaste E poi ce ne sono già lì per terra Ok, bene, allora da poco inizio anch'io No, che il punto qua che è un po' un casino Perché ho due torce e basta Sì, ok, quindi Boh, voi che fate quest'estate? Raccontatemi un po' che sono curioso Ehm Noi oggi siamo qua al mare Così divertirci assieme voi comunque scrivete qua sotto hashtag estate se durate l'estate o se l'inverno hashtag inverno dipende da voi, allora adesso siamo anche nel periodo estivo su Minecraft Esatto! Ci sono anche le stagioni quindi per me è una buona stagione perché così posso coltivare un po' di roba esatto e inverno non so se, ti... se sentite Ale provate urla un po' più forte Ale. Io. <ride> allora sta prendendo un sacco di carbone, ammazza quanto ce n'è. 5 semi... 20 minuti. Allora... Prendiamo queste. Prendiamo queste qui. Aspetta. Prendiamo. Prendiamo il... Boh, era venuto qua su Alessandro, non so cosa volesse fare. Cosa volevi fare, Ale? Niente, niente. No, no, dimmi. Non posso dirlo. Perché non puoi? Devo vedere una roba. Cioè? Non posso dirlo. Pensavi che io ci tassi? Mm. Facendo cosa? I soldi? Eh, che ne so. Visto che Mi sembrava un po' sussi il fatto che ti ho dato tutto per... Uh... Mm, infatti, okay. ok, vedo già dell'agrocarbone Non mm, riesco tanto a fidarmi, sto te Non riesco a farne oh, oh, mi sono fatto una stack di torce, ci sta, no? Vabbè Si, sì, fra, beh, ci tutto sta tutto secondo, tutto secondo, tutto secondo... Eh? Tutto il tempo che sei in miniera ti no? Lo so, esatto Ma eh. meglio! ok, okay. bella fra ok questo che materiale è? aspetta è del lead ore, tu l'hai già trovato? si sì, si, sì, ho trovato tutto io ho trovato tutti i diamanti io addirittura? Ah, è vero che lui prima aveva trovato i diamanti? 4. quattro well, eh si sì, vabbè poi Mi giuro ma non ti credo neanche dopo morto Ale <ride> Sì, sì, sì, sì, vabbè, ma quando avuto, eh. ma loro l'hanno visto quando li ha trovati oppure no? Era quando te l'ho anche detto che ho trovato gli amanti. Sì, ma io pensavo che, ce ne, fu che ne avessi trovato uno. Ma è che non ne trovi uno, ne trovi più tu, si sì, può trovare nell'ultimo, però puoi trovarne due anche otto, sì. nella stessa legna. Davvero? Sì. Figo, io provo a scendere qua un attimo, mi farò un cavolo di male, però vabbè, capita. Poi comunque mi servirà un sacco di carbone per cuocere perché... Ale, ma... mettiamo questo qua, ok. Ci sta, ci sta. Ma poi il tipo il quarzo, cosa ce ne facciamo del quarzo nero? Perché ho già provato a, a cuocerlo, anch'io. Sempre questo. Però non so cosa ce ne facciamo. Non è che se proviamo a cuocerlo, riusciamo a provare a no, fare... Ma no, qua ci ti vengono le shard, quelle shard ti creano i blocchi. Ma non è che ti viene lo stesso blocco che ci ha fatto il nostro amico per il... No, no, ma quello ha detto che serve un'altra roba per farlo. Serve il quarzo normale. E il quarzo... Il quarzo bianco che si trova nel Nether. Almeno ah, nella 1.19 si trova nel Nether. Ma spero anche. Speriamo. Comunque provo anch'io a trovare dei diamanti già che ci sono... Sì sì poi può anche me, ma ti... No anche no, no, ti no ti ma ti perché ti dico. Pesa, no ma guarda che perché dico ho trovato la lava, quindi vabbè qui ci passo dopo. Vabbè, eh, se trovi la lava. Se sopravvivo! La... Sì, appunto, se tu sopravvivi è un conto, cosa è un po' improbabile. Oh! Beh è la verità, scusa. Per essere sinceri con le persone. Allora devi essere sincero anche tu, fra. Fra, ok, fra ok. Allora Prendiamo dei blocchi Questi qua Ok Ok aspetta che c'è una sete Ok Allora Ma se faccio tipo così che... No, niente, non c'è niente da queste parti, quindi non... Torno su. Perché? Eh, ma non perché non c'è niente. Guarda che devi andare giù. Fra, sono andato giù nella lava. Vicino alla lava non c'è niente di così. Quindi torni su per tutto. No, no, no, no, che scherzi. Ah. ho detto che faccio tutta una... Un video. Tutta in miniera Mi detto, dei Io? Ma va a fare un brodo, va? Eh tu tu, Poi tu che tu con i problemi li siamo messi bene Io devo fare i recinti per, per gli animali Ma come primi animali quella che prendi? Ma c'è sì. da registrare No, adesso registro È meglio perché così poi facciamo una due prospettive Questa è la nostra idea o facciamo due prospettive di... boh, Sia mie che sue Allora Abbiamo provato a far così perché nell'ultimo video Quello lì che... Non so se l'avete visto Quello della gita della luna Quello della seconda La parte gita. Sì il, il viaggio insomma sulla luna Della seconda parte In pratica gli lagava un botto e a me no E quindi per questo motivo abbiamo provato a far così Fra ma ci sono spazi di buchi cavolo Eh, Non li hai fatti tu Qua non ci sei neanche passato Fra io potrei andare giù Però mi spezzo in due Cavolo eh, usa il water bucket. Non ce l'ho io water bucket eh, Sfigato Sfigato cosa Come cavolo si fa un water bucket Col ferro e con l'acqua Bella fra Fin quando ce l'ho mai arrivato Ok Ci sono Mi sta quasi per esaurire Il piccone <ride> Grazie Prendo un sacco di Ok Madonna oh, oh, oh, Ho trovato Non è un diamante Fra ah, mi ha dato 50 lapislazzo di sta roba Ok, ci sta. E ho trovato 13 lapizazzoli. Ma oh, i lapizazzoli io non li avevo trovati. Ancora. Io sì, ne ho già un po' io di lapizazzoli. E poi comunque quando una piccolata solo grande ne dà un bel po'. Lo eh. so, anche la destra ne dà un bel po. Fai Questo è il bello, cioè. questa moda ci sono anche un sacco di... nuovi minerali che nelle al... nell altre Minecraft non ci sono Nella normale, uno c'è 19 o 18 Oh, ma le carote che crescono. Mi butto! Tutte. Ok, tre... oh, cavolo Non di stagione, <ride> Che ne so se le cade sono di stagione. Non sai so che stagione siamo, adesso siamo d'estate. Sì, siamo d'estate. Che poi avevo visto in questa mod. Credo di aver. Che c'è anche la, il coso per calcolare in che stagione Credo siamo. Credo che siamo fine estate. Cioè agosto tipo. Perché dici? Tipo. Così a caso. Perché se, ve, senti che non è più così caldo fuori? Sì, è vero. Oh che materiale è questo? Non l'ho mai visto. Eh? La quarz? No. Boh, vabbè. Provo... Forse Black quartz, eh? Due. Vediamo qua. Proviamo. Va bene. O oh, comunque è strabello andare in miniera, per potermi un sacco di materiali nuovi. Oh, aspetta, posso farmi il coso per la, la season, la season clock? Oh, come fai a farla? Zero il quarzo e redstone. Ah, davvero? Ma è così quarto. poco? Sì, siamo... Credo che siamo tipo a metà. No? Sto usando il mio quarto piccone, cavolo. Beh, hai letto. Hai letto? Sì, un attimo, ok ci sono. No, non è una domanda. Fra sì. e... E dopo inizia Un inizio. attimo che non c'è neanche lo spazio, ok. Dai, su da letto. Fra, non è che c'ho Aspetta. O comunque, oggi abbiamo preso anche i soldi che ogni giorno, per quando lavoriamo. Ok ci sono. Prendiamo 10 soldi al giorno di Minecraft. E gli ho comprato a lui con tutti i soldi che aveva. Gli ho venduto la mia vecchia armatura, nuova ormai che era nuovissima. Come ho dormito è stata tipo, non so, la genialata più genialata del, della storia. Bene, non, non guardarti, eh? Non guardarti perché? Sai come finirà adesso? Ti ritrovi un creeper dietro. E Ciao, ciao. Bella fra, ho due cori in mezzo. Ah, perfetto! Ok Uh, l'autunno, si sì, Ok, vado, te? ok Tra poco, comunque, apro un attimo lo zaino E metto, metto un attimo le cose dentro Ma comunque, secondo me, è strautile lo zaino anche perché poi, quando c'è diventario pieno, butti le cose lì e ci salva un attimo lo spazio Soprattutto se sei un minatore Tu stesso che fai Ale? Come si fa la green? Empowered by ice Eh? Cos'è? L'ho comprato prima. Mais. Fra? Dove sono finito? Fra, sto girando intorno. Green in house class. Vabbè, neanche d'inverno, non riuscivo a farmelo. Ah si, sì, cosa faccio in una... uh, no. inizio anch'io la mia ok tra poco inizia anche la mia fra devo mangiare uh, prima lo blu sprout che non l'ho mai provato Ciao ragazzi adesso benvenuti nel in mio un... Ecco adesso sta iniziando il video Tu fai qualche scherzo Dove siamo diciamo, due registrazioni diciamo, E una Renzo, un anillo che ci siamo già divisi in nostri lavori lui fa, cioè, ho in nera, non fa tutto in sentire. io come potete vedere sto allevando questi bellissimi animali che ci ha messo un po' più cosuccia e sì. sto morendo di fame quindi cerchiamo di sbrigarci sai cosa dovevo prendere più cose da mangiare perché sto seriamente morendo Acqua Ne ho Bene. una sola